Ciao, Ciao a, a tutti, tutti, polletti! Oggi siamo qui per presentarvi un video di Back to the Cinema. In questo video tratteremo lo speciale sugli Oscar e i film d'animazione che sono stati candidati. Ci saranno anche le nostre nomination. Queste nomination saranno votate sia per la parte degli Oscar sia che per la parte uh, del Pepita d'oro. Da voi che ci state ascoltando. <musica> Nell'info box di questo video troverete le 10 nomination, 5 per gli Academy Award, 5 per le nostre nomination e voterete ognuna di queste scrivendo hashtag Oscar per gli Academy Award e la vostra votazione e hashtag uh, Pepita d'oro e la vostra votazione per le nostre nomination. Nell'info box troverete anche i link con i trailer dei... Le nomination per gli Academy sono Inside Out, Il bambino che scoprì il mondo, Quando c'era Marni, Anomalisa e Shaun. vita da pecora, il film. Le nomination per il Pepita d'oro sono Il piccolo principe, Quando c'era Marni, Snoopy and Friend, Il viaggio di Arlo e Anomalisa. Vi ricordo che le vostre votazioni sono importanti, i commenti più particolari verranno visualizzati nel prossimo video che faremo nel momento della notte degli Oscar, che sarà il secondo video di questo speciale per gli Oscar. Se volete vedere le recensioni dei nostri film, di alcuni di questi film che abbiamo nominato che usciranno su Back to the Cinema, cliccate in alto per vedere appunto tutti i nostri Back to the Cinema. E per questo piccolo speciale è tutto. Vi lasciamo dunque alle votazioni e lunga vita e prosperità. Dai papà, ce la puoi fare. L'ho fatto, eh? Okay. L'ho fatto, eh? La felpa è lunga, lunga vita e prosperità.